In questa espressione seguiamo prima il cubo del binomio e il quadrato del binomio. Il cubo del primo termine, 3 per 3 9, per 3 27, 27x al cubo. 3 volte il quadrato del primo per il secondo, quindi più per meno meno, il quadrato del primo sarebbe 3 per 3, 9 3 volte 9, quindi abbiamo 27 x alla seconda per il secondo poi abbiamo 3 volte il primo per il secondo al quadrato il segno sarà positivo perché meno la seconda è più di più 1 al quadrato fa 1 per 3, 3 3 volte 3 fa 9 quindi il quadrato del secondo, y alla seconda, x, o x, y alla seconda, più il cubo del secondo termine, meno al cubo, rimane meno, y alla cubo, meno, aperta tonda, il quadrato del primo, 9x alla seconda, meno il doppio prodotto tra il primo e il secondo, quindi meno 6xy, più il quadrato del secondo facciamo i calcoli che possiamo dentro questa parentesi meno y al cubo più y al cubo si semplificano eseguiamo questa divisione e togliamo la parentesi successiva quindi 27 diviso 3 fa 9 x al cubo diviso x x al quadrato meno diviso più, meno 27 diviso 3, 9 x alla seconda diviso x, x y rimane, più diviso più più, 9 diviso 3, 3, x diviso x fa 1, y alla seconda diviso 1, y alla seconda. Cambiamo di segno tutti gli elementi dentro la parentesi, quindi, meno 9x alla seconda, più 6xy, meno y alla seconda, 9x alla seconda, meno 9x alla seconda, si semplifica meno 9xy più 6xy, meno 3xy, più 3y seconda, meno y seconda, fa più 2y seconda.